Zariner Kartoschka, Kuznazariznazariznazar Kartoschka. E voilà! Oh! Uh. Sono le katleta. Kataleta. ci assomigliano! Queste sembrano un po' le polpette dell'IKEA, più o meno. <ride> Questo ci sarà la cipolla, io sempre. <ride> Comunque questo Bravi. è buono, ma come si chiamano? Vado a oh, usare a no. mettere giù insieme. Ma è buono anche questo. Ah, mm. che buono. buono! Non ci azzecca niente l'abbinamento comunque, dolce, salato, polpette. Carne? Carne, mi auguro di manzo. <ride> questo qui è carne mista, è meglio non sapere ah, che cos'è. Ok, è cavallo, Ca è canguro, non so quella roba ba che sa. Basta che non sia è topo. Oh. Perfetto, allora non voglio saperlo. Magnifico. Sì. Cos'è? Eh, eravamo partiti bene, però. Crano saraceno! Buone! Oh, Sembra una roba... Cos'è un uccello? È un uccello? È un criceto. È un volatile. No, non mi dite che sono interiore di qualche animale. Ah. No, questo tipo è un interiore di qualcosa ah. Tipo fegato ah. no. ah. Pantegana Ho <ride> una cosina un un Posso vero anche vodka, un po' di morto no. <ride> Buono <ride> Buonissimo Sono i cosi Questi sono Come buonissimi Parinchi parinchi Fatine con le patate. Sono ba vari Barishnikov, Farishniki, Filmini. Filmini. Oh no. Ah, perché gli altri sono quelli più piccolini. Credo sia sono panna. Sono ravioli con la panna, comunque. È panna acida. Sapevo. No, no, no, è una cremina acida, beh, c'è la zecca con il Questi mi piacciono, già lo so. Vanno a far cagare. La pasta è fatta in casa. Oh, che brave! Primieschi. Prim, prim, primieschi. prim, prim, prim, prim, prim primieschi. Primieschi. A me invece piacciono. Perché sei dentro la cultura? Sono dentro, ormai sono è dentro il tunnel. Sì. Io bevo acqua di betulla tutti i giorni. Perché l'abbinamento col tè? Al posto dei biscottini loro si cucinano un po' di funghi, un po' <ride> di, <ride> di patate, funghi tripolati e via, insomma. <ride> no, dai, quello non è buono. Buono. I funghi io li odio, li odio. Sono salvatore mi fa stare male <ride> Queste sono buone Buone Sono andate, ah, ah, scherzo Io non ti ripeto più niente, perché <ride> una volta mi ha fatto dire una cosa che so, sono tutte le donne russe non so cosa avevate detto No, no. Dioca, eh, è un insulto Va bene, no. Eh no, due ucraine mi ha scritto si sono offese <ride>